Quanto costano gli infissi in alluminio delle Roy Merlin? Ciao sono William Bisacchi di Bisacchi Infissi dal 1973 e ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Bisacchi. oggi ti voglio rispondere a questa domanda perché di primo acchitto i prezzi dell'eroe merlin possono sembrare molto convenienti per gli infissi in alluminio però che cosa succede sono infissi diciamo più industrializzati più standardizzati quindi se stai facendo un'abitazione importante se stai costruendo una villa probabilmente avrai bisogno di una personalizzazione di una consulenza e di un servizio che l'Eroy merlin ad oggi farà più fatica a farti poi in ogni caso vale sempre la regola dei proverbi i proverbi sulla saggezza dei popoli quando si spende poco per una cosa è impossibile pretendere di avere tanto quindi anche a livello di consulenza a livello di materiale a livello di assistenza a livello di montaggio tutte queste cose sono molto importanti in un infisso che è qualcosa che deve essere costruito veramente bene e durare tanto nel tempo è un elemento che deve essere trasparente deve essere apribile deve tenere il caldo deve tenere i rumori deve non far passare l'acqua ti deve proteggere deve essere sicuro ecco tutte queste cose e devono durare magari se hai fatto bene anche 40 50 anni come fa a costare troppo poco ti devi un pochettino accontentare e ci sono quei casi dove può essere anche conveniente prendere il tipo di infisso dell'Eroi Merlin magari una casa da affittare dove nel giro di pochi anni ti distruggono tutto in quel caso lì ad esempio noi non abbiamo soluzioni per questo tipo di abitazioni il rischio di fare degli infissi standardizzati senza consulenza è quello di trovarsi con degli infissi che non funzionano bene nella propria abitazione ad esempio le grandi aziende magari fanno delle promozioni su un vetro selettivo che è un vetro che ti trattiene il calore che va bene solo in alcune posizioni in tutta la casa è sbagliato mettere quel tipo di vetro oppure a casa tua hai alcune finestre che potrebbe essere bello eh, dotarle di un vetro acustico quindi un sistema che ti fermi un po più il rumore questo con degli indifissi standardizzati è un po' difficile da ottenere, ma soprattutto è difficile senza avere una persona, un vero professionista e consulente che ti possa consigliare la scelta giusta in fisso per infisso, a seconda del tipo di rumore, dell'isolamento che vuoi ottenere, della posizione punto cardinale nord-sud-ovest-est. Queste sono le cose che puoi ottenere se visiti il mio sito www.blogbisacchi.it e richiedi una consulenza personalizzata. Ciao e al prossimo video!